Però devo dire eh, che qui c'è qualcosa di molto prezioso, un papiro, abbiamo premiato, grazie al Presidente Benedini, e ma qui c'è un, un premio molto importante che viene dall'Egitto. Mm -hmm. Mi dispiace mm -hmm. che la Presidente Manal, Manal Serri non è potuta venire e porti i suoi saluti per motivi di lavoro, perché lei spesso deve andare in Egitto, quindi non può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 dei figli, quindi porto anche i suoi saluti. L'associazione la, ehm, internazionale si chiama Ibitrat di cui faccio parte del direttivo, quindi rappresento anche l'Ibitrat e, e, e sono orgoglio, orgogliosa di fare anche una foto insieme a Bruno Mancini, perché la Presidente Manal Serri insieme alle autorità egiziane un articolo anche in Egitto di questa creazione <ride> <ride> è venuto per suonare è molto importante ecco questo no, qui no. presidente eh, papino sì, eh, è, è, fa... è molto importante questo incontro si deve farlo anche in Egitto è stata fatta in Egitto questa creazione quindi posso leggere eh, no. eh. Diciamo, è allora, certificato di apprezzamento. L'associazione Nilo CUSU, l'Accademia di Creatività, la Fondazione Ibet il canale televisivo del Turismo A Chof Egit, hanno il piacere di lasciare questo certificato che rende testimonianza della nostra sincera gratitudine al eh, presidente il Dottor Bruno Mancini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 molto prezioso per la comunità egiziana, perché Manasherri è una grande operatrice internazionale per l'Egitto e scriverà questo articolo, uh, cosa possiamo dire Presidente? Posso di solamente ringraziare e dire che eh, non ne sapevo niente! <ride> <ride> <ride> senza parole che non so neanche per di un discorsetto sai sono come bene un Egitto per che io sto facendo le cose degli altri non ce l'ho sul discorso di Avrano non so neanche parlare perché sono uno scrittore non sono un parlatore eh, grazie è un piacere, è un piacere collaborare un piacere. con il presidente Buomo Mancini ma allo stesso studento... tempo